Venerdì 15 maggio, nella Sala Consigliare del Terzo Municipio di Roma Capitale, in Piazza Sempione, si è tenuto un incontro con i cittadini sul tema Lavoro, nuove opportunità con la stampa 3D. Ospite della manifestazione, il consigliere municipale del Movimento 5 Stelle Massimo Moretti, che ha aperto i lavori ponendo l'accento sul valore di questa innovazione tecnologica e per la quale il Movimento 5 Stelle ha da sempre manifestato un grande interesse, sottolineando come lo scambio di idee e non di merci è uno dei valori fondanti del Movimento, a salvaguardia dell'ambiente. Relatore dell'incontro Roberto Lucchesi della società 3D Digital Dream che per prima sta credendo all'importanza di questa tecnologia con lo sviluppo di corsi di formazione a tutti i livelli e dalla prossima apertura di uno showroom con workshop dedicati dove si possono sperimentare e testare diversi tipi di stampa in 3D. Il direttore scientifico ha mostrato i molteplici campi di applicazione, sia in campo professionale che in ambito privato. Tema cardine dell'evento è stata la possibilità che questa nuova tecnologia sta già offrendo in ambito lavorativo creando nuove figure professionali. A livello di lavoro sicuramente ci saranno delle rivoluzioni vere e proprie, perché praticamente oggi eh, c'è la possibilità per gli architetti, per gli ingegneri, di fare per esempio dei plastici in, in casa a poco prezzo, per gli ingegneri di provare i prodotti prima di metterli in produzione, per i designer la stessa cosa, per i giochialieri la stessa cosa. Quindi è fondamentale che... Prima di scegliere una facoltà si vada a controllare che questa facoltà che sia ingegneria, architettura o altro abbia nei propri corsi, tra i propri corsi uno sulla stampa 3D, è fondamentale. Anche in termini economici e di salvaguardia dell'ambiente. L'ambiente è un aspetto fondamentale per queste tecnologie perché, praticamente, mentre prima con le tecnologie normali bisognava veramente sprecare tantissima energia elettrica per mandare avanti una grande industria, oggi se ognuno costruisce in casa propria soltanto quello di cui effettivamente ha bisogno si avrà un risparmio sia di tempo che di energia abissale. Veramente fattore un fattore 1 accento, probabilmente. Grande interesse tra i cittadini intervenuti che hanno potuto toccare con mano alcune realizzazioni e vedere dal vivo come funziona e opera una stampante. Il rapporto fra stampante 3d e il Movimento 5 Stelle è proprio la salvaguarda dell'ambiente. Già il fatto di non trasportare la merce dall'Inghilterra all'America per, non lo so, facciamo ma pure scambiarsi le ricette come diceva eh, Presidente Grillo invece di fare i trasporti ti scambi e ti scambi i file allora io compro un file e invece di avere l'oggetto che viene da, dalla Francia alla Sicilia io lo stampo direttamente in Sicilia con un file è qui che entra internet, entra la connettività può entrare anche la banda larga che ancora in Italia specialmente poi nella, nelle nostre regioni del sud ancora deve, deve partire eh, come si deve e, e lì andiamo a salvaguardare l'ambiente perché l'ambiente è dove viviamo noi, che cosa lasceremo nostro, ai nostri ragazzi, ai nostri nipoti, ai nostri figli? Che lasceremo un ambiente, dobbiamo lasciare un ambiente sano, anzi lo stiamo distruggendo, noi dobbiamo ritornare indietro per andare avanti qua bisogna fare tre passi indietro e andare a vedere quello che hanno fatto i, i, i nostri e che cosa ci hanno lasciato, noi ci hanno lasciato un ambiente sano e lo stiamo distruggendo